Il rocco ecco fatto recording and progress dite continua ok siamo benissimo io vi raccomando se posso l'incontro della prossima settimana parlerà di molti temi che riguardano in particolare la gestione delle rimesse e fra l'altro si impara anche quali sono i modi migliori meno costosi più efficienti di trasferire e di utilizzare le proprie risorse sono informazioni di, di, di grande interesse, immagino. Non solo questo, eh, però anche da un punto di vista pratico ci sono dei motivi scusate, dei motivi molto validi per, per, per esserci. Bene, la giornata di oggi è dedicata a quella che abbiamo chiamato, quello che abbiamo chiamato un bilancio finale, no? fare un po' un bilancio di queste giornate, fatto salvo l'incontro previsto per la prossima settimana, quindi chiedere un po' ai partecipanti di fare una propria valutazione del percorso che è stato effettuato e anche a partire da questo bilancio, da questa valutazione, raccogliere proposte per cosa fare dopo per valorizzare i giovani, sia attivisti sociali, sia migranti dell'agropontino che hanno preso parte a questo corso e anche tutti coloro che voi potreste coinvolgere con i vostri gruppi le vostre associazioni i vostri, i vostri contatti dunque la giornata eh, ha molto appoggia molto sulla vostra sulla vostra partecipazione e vorremmo eh, quindi prima di tutto eh, che Mattia e Rocco ci indicassero le principali questioni che sono emerse dal lavoro che loro hanno svolto, dalle ricerche che hanno svolto all'interno del progetto e poi dividerci in tre gruppi, tre classi che ora eh, che poi vi, vi illustrerò, queste eh, sono ognuna su un tema eh, specifico, avrete ogni classe, comunque ogni gruppo, ogni classe avrà due domande, le stesse, che dovranno, essere, dovranno trovare risposta rispetto al tema che quel gruppo si, ehm, si è dato come, come argomento di discussione. No? Abbiamo, avremo quindi un gruppo sull'associazionismo, avremo un gruppo sulla scuola e proponiamo un terzo gruppo sul lavoro, avendo poi tutti questi gruppi anche la possibilità di mettere a fuoco all'interno della propria discussione il tema cooperazione legato rispettivamente all'associazionismo, al lavoro, alla, alla scuola. Poi vi dirò quali sono le domande. E Quindi si fa un lavoro di gruppo, poi ci si rivede eh, in aula, si discute, eh, sì, ci si scambiano eh, le informazioni riguardo ai risultati a cui si è arrivati, poi avremmo da parte di Marco Guadagnino di Tempi Moderni una presentazione sui risultati del tavolo interistituzionale cui eh, ha, preso, ha preso parte. Al termine di questo, di questo lavoro abbastanza intenso come potete immaginare ci sarà eh, una, una discussione su che cosa si intende fare, cosa si può fare per, eh, per il futuro, quali che cosa si è cosa si porta a casa di questa esperienza qui, e Rocco e Mattia presenteranno il video della ricerca e poi ci daremo appuntamento per la prossima settimana. Ecco, questa è la giornata di oggi, quindi come vedete eh, pochi o molti dovrete produrre, ecco soprattutto perché è per voi, diciamo, l'idea è che voi produciate delle riflessioni delle indicazioni che poi possono diventare anche pratica nelle prossime nei prossimi nei prossimi mesi ma su come organizzare le i gruppi di lavoro queste queste tre classi diciamo così eh, vi parlerò dopo quindi adesso lascio la parola a Mattia Rocco per eh, le principali questioni che sono emerse dalla dalla ricerca prego grazie e allora, io cercherò di fare un attimo il punto di tutti gli incontri ora senza fare dei riassunti modulo per modulo che risulterebbero anche un po' poco, poco utili alla, alla nostra, invece al nostro incontro e invece mi vorrei focalizzare appunto, come diceva già Dario sulle questioni un po' principali beh, siamo partiti all'inizio di questo percorso mettendo di fatto davanti un paradigma, una linea guida che, che ha, ha, ha cercato di dare il, il, appunto, la, la linea al nostro, al nostro lavoro, che era quello appunto dello sviluppo sostenibile. Il primo, il primo modulo abbiamo parlato appunto dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto non in termini, ok, soltanto ambiente oppure in, a singoli obiettivi, ma invece abbiamo cercato di far eh, risaltare in un certo senso come questi obiettivi di fatto si concatenano l'uno con l'altro. Lo abbiamo un po' eh, visto nel primo incontro con la nostra ricerca che abbiamo fatto io, Rocco e Andrea all'interno del progetto GetUp e quindi su come, ad esempio, le disuguaglianze e discriminazioni si poi si concatenano all'interno del del tema più ampio, che è quello dell'inclusione, per esempio, dei migranti all'interno delle comunità cosiddette eh, ospitanti. Abbiamo parlato poi, e eh, quando ci siamo divisi per classi la prima volta, beh, di fatto abbiamo visto che le prime cose che venivano, eh, venivano in superficie beh, eh, erano state diverse. C'era chi aveva messo l'ambiente come primo... Eh, parlando ad esempio di criticità come prima criticità del territorio, che invece parlava di eh, lavoro. Io mi ricordo nel mio gruppo molti dei ragazzi che stavano eh, partecipando avevano parlato di eh, lavoro. Eh, temi che poi si sono pian piano eh, snocciolati nel, nel corso dei, dei moduli. Beh, eh, moduli che poi hanno anche fatto mh, risaltare il fatto che ci sono alcuni temi che sono trasversali, l'abbiamo visto, la, eh, sono trasversali, ad esempio penso alla, eh, al saper comunicare determinati, eh, determinate questioni, come ad esempio la, eh, la migrazione, e saperle comunicare all'interno di, di determinate eh, questioni molto caratterizzanti il, il territorio poi del pontino. E andando appunto sulle, sulle questioni più materiali che poi ci serviranno anche a noi nei, adesso in questo nostro esercizio che faremo oggi e eh, sono soprattutto quelle legate all'associazionismo all ad esempio che cosa vuol dire fare associazionismo e perché avere alle spalle un'associazione un beh durante gli incontri è venuto fuori che ci sono delle, dei punti di forza dei eh, de, che appunto possono permettere al eh, migrante, all'associazione di migranti, alle associazioni miste, e eh, dei punti di forza che possono essere sfruttati, eh, in funzione di determinate tematiche. Trovavamo eh, Elio Zappone, ad esempio, con eh, la, sua, eh, la sua discussione sul lavoro. Beh, di fatto diceva: Beh, un'associazione avere un bacino. Di, eh, di utenza dove diverse persone interagiscono, beh, potrebbe essere utile, ad esempio, nella formazione, nell'informazione sui diritti, ad esempio, dei lavoratori, in quel, in quel caso specifico lì, oppure nella promozione, come abbiamo visto anche di, dalle diverse testimonianze, eh, sull'informazione, eh, sull ad esempio, in, in termini eh, dell'ambiente, l'ho abbiamo visto con, con mondo futuro, oppure addirittura sull'inclusione e, e, e il supporto dei, ehm, dei servizi del territorio. Avevamo invitato ehm, Stefania Zanda del Comune di Aprilia che ci aveva illustrato tutti i servizi eh, messi a disposizione ad esempio alla, alle comunità, eh, alla, ai migranti eh, del territorio, per esempio nel Comune di, ehm, di Aprilia, e appunto per eh, far usufruire i migranti dei miei servizi, servizi che non sempre sono eh, conosciuti all'interno delle realtà migranti del territorio. Ecco in questo contesto e qui si concatenano, un po il, le, si concatenano un po' le due cose cioè avere il bacino di scambio e di interazione e con appunto poi tutte le attività eh, offerte dal, eh, dal, dal territorio naturalmente poi eh, andando anche sull'aspetto su, eh, un po più formale di fare associazionismo abbiamo chiamato degli esperti no? che ci hanno, eh, ci hanno fatto conoscere un po anche la realtà a livello nazionale no? quindi eh, cosa quali sono quali sarebbero anche i vantaggi di fare associazionismo e di poi legarlo e ecco qui anche oggi un po forse anche per bisogno eh, eh, Abbiamo diciamo, scelto che la cooperazione era un po' trasversale, però appunto ci hanno illustrato come, ad esempio, la legge nazionale sulla cooperazione, beh, di fatto riconosce, ehm, permette all'associazione di migranti di essere attori eh, stessi della cooperazione, allo sviluppo quindi della cooperazione internazionale, aiutare i paesi di origine di una determinata eh, comunità. E questo appunto può essere realizzato naturalmente attraverso poi i progetti che ogni singola associazione va a realizzare all'interno di un dato territorio. Quindi diciamo si parte dall'aspetto globale, internazionale, nazionale, quindi con le leggi, su, ad esempio alla cooperazione, e per poi passare al territorio, quindi a imbuto, sulle, con le associazioni appunto, eh, eh, le associazioni dei migranti che si sviluppano all'interno di un dato territorio. Naturalmente eh, all'interno di ciò eh, non possiamo eh, diciamo, denigrare in alcun senso, visto anche comunque il tema che è molto centrale, il tema del, del lavoro. Eh, Marco Guadagnino, lo stesso eh, Marco Mizzolo e eh, lo stesso Elio Zappone che ci avevano dato una sorta di eh, panoramica sia degli aspetti più negativi, Marco Mizzolo ci aveva parlato del... del del fenomeno, il problema del, del caporalato in, in agricoltura. A Elio Zappone che ci ha dato, diciamo, ha cercato di ehm, far informazione su invece gli strumenti che potrebbero contrastare eh, il fenomeno. Argomenti abbastanza complessi, anche difficili sotto, un punto di sotto il punto di vista anche un po' linguistico, ad esempio, però che sono utili e che possono giovare e a, tutti, a tutti noi e quindi discuterne oggi magari poi nei vari gruppi chi sceglierà il gruppo il gruppo lavoro si ci dirà il loro il loro ci darà il loro feedback il loro riscontro su questo su questa nostra attività che sia a nostro avviso è diciamo centrale per, per eh, il, il territorio un terzo aspetto e quello è più legato anche diciamo alla nostra ricerca che abbiamo fatto con il cespi all'interno del Progetto GET UP è, quello di, è stato quello di ehm, un po' affrontare anche eh, uno dei luoghi principali in, all'interno del quale si incontrano anche un po' le diverse culture, che è quello della, della scuola. Eh, un luogo fondamentale e per insomma ehm, perché appunto si ha a che fare con le giovani generazioni che sono comunque sempre. Eh, il territorio continuo, essendo anche un territorio di lunga tradizione migratoria. Siamo arrivati già alla seconda, alle terze generazioni di eh, di migranti. E che so che è un luogo di fatto centrale per anche per far partire questa, questa mh, questo percorso di anche di, progett di progettualità che possa mirare sia all'interno della situazione del territorio stesso, ma anche in un'ottica più ampia e anche più ehm, Diciamo più ambiziosa che quella appunto legata alla, alla cooperazione internazionale. Molte scuole del territorio abbia, a, a, abbiamo potuto constatare che si sono mosse anche se molto lentamente con progetti molto semplici, ad esempio degli scambi eh, tra scuole, e, e quindi che si muove in questa direzione, appunto partendo proprio dalle esigenze del territorio. La presenza dei, dei ragazzi con background migratorio è un dato di fatto, no? E molte scuole del territorio sono scuole di fatto quasi multietniche diciamo dove diverse nazionalità sono eh, sono ormai parte integrante del, dell'ambiente scolastico e quindi eh, proprio per questa ragione il tema è un tema da affrontare e su cui eh, diciamo ragionarci per dare anche degli impulsi il nostro obiettivo proprio oggi è proprio questo qui no? di confrontarci su questi tre grandi temi eh, poi insomma appunto quello della cooperazione taglia un po tutti in modo orizzontale tutti e tre, tutti e tre i temi però appunto per dare delle, delle indicazioni materiali effettive sul su questi su questi eh, tre temi e insomma la, è, è la stessa eh, l'abbiamo fatto durante la ricerca cercando di raccogliere le voci dal territorio lo facciamo anche in questo in questo momento qui che a nostro avviso è il metodo migliore per raccogliere appunto le, le, vostre, le vostre sensazioni, le vostre valutazioni e le vostre proposte rispetto a questi tre temi. Grazie. Bene, grazie Mattia. Allora, adesso, come dicevamo, abbiamo pensato a queste tre classi, questi tre gruppi, eh, che dovremmo provare a costituire eh, in modo equilibrato distribuendo i partecipanti eh, per, questi, per questi tre temi che ricordo sono eh, lavoro, eh, associazionismo e scuola. Allora ciascun gruppo dovrebbe eh, riferire alle domande che adesso pongo eh, appunto al tema del, del, proprio, del proprio gruppo di, di, di discussione. Allora, le due domande sono, la prima è quali sono le cose più interessanti ascoltate riguardo a questo tema durante il corso? E la seconda domanda è su quale o quali di questi aspetti ti piacerebbe portare avanti un progetto futuro? Faccio un esempio, eh, progettazione fra scuole, eh, possibilità, volontà o utilità di costituirsi in associazioni eh, fra migranti eventualmente anche di provenienze diverse oppure come entrare in associazioni già esistenti eh, come intervenire eh, sul, sui diritti del lavoro eh, sull'equità di eh, trattamento e, e così via quali sono i temi eh, emersi che potrebbero diventare oggetto di, di un progetto personale per il futuro queste sono le domande. Quello che ti interessava di più è su que, su, sui temi che saranno, cioè che cosa, quali sono le cose più interessanti che ti sembra di aver ascoltato e poi su quale di queste ti interesserebbe sviluppare e costruire un progetto. Allora, ehm, noi abbiamo pensato a circa 30 minuti, ma siccome non c'è un numero grandissimo di... Partecipanti potrebbero anche eh, ridursi a una ventina di minuti, vediamo, insomma, non è che abbiamo per forza sta chiusi nel perché coi tempi ci siamo, sembrano abbastanza bene. Allora, per quanto riguarda la costituzione però dei gruppi, Mattia e Rocco hanno ricevuto alcune, alcune dichiarazioni di interesse e vediamo tenendo conto di queste e tenendo conto dell'equilibrio fra i gruppi come costituirli. Ripeto. Nel momento in cui vi iscrivete a un gruppo o scegliete un gruppo, pensate al progetto che vi, potrebbe, che vi interessa costruire per il futuro. Conviene ovviamente andare nel gruppo in cui si tratterà il tema su cui vi piacerebbe fare un progetto personale. Ecco, quindi Rocco, tu avevi un po' il ragionato no? Sui, su come distribuire le persone. O lasciamo, apriamo da zero e ognuno si esprime dove tende andare. Non so, com'è il quadro. Allora si erano prenotati per il gruppo sull'associazionismo in quattro e in tre dovrebbero essere presenti. Sì? Tre, sul gruppo lavoro. Se prenotati in due che sono entrambi presenti, Il mm. l'ultimo gruppo a scuola non c'è partecipanti ad ora. Secondo me conviene chiedere ad ognuno quale gruppo vuole Abbiamo una conferma, sì. Eh. No, scusami, allora del primo gruppo associazione sono presenti tutti e quattro perché ci sono Tutto. Faraz La Ginka mi... Barbara. La e mia Margaret. Margaret, sì. no, sì, la sì, mina dopo... è la la mina sì. Scusami, allora sì, sono presenti tutte e quattro. Tutte e quattro, poi su c'è cioè, il lavoro. Scusate, Sergio. ci doveva essere anche medio, però è, è sul pullman senza telefonino. Gli si è morto il telefono. Uh, okay, è perché lo butta ancora connesso. Saliva a casa Va. si connetterà. Uh, non c'è problema. E poi c'è sul lavoro Sergio e Serena. Sì. E poi avremo la scuola che per ora è leggo, è. leggo in chat che Sara si vorrebbe partecipare al gruppo scuola. Ok. Anch io anche ecco. Ivana. Perfetto. E farlo, allora siamo, ci siamo perché sono otto e mi pare che i partecipanti oggi siano otto. Ok, allora faccio i gruppi. Qualcuno nel settore lavoro siamo solo in due. Eh, Mattia o oh, oh, Sì, sì, assolutamente. Eh, Dario, no, no, ma seranno? noi entriamo, noi entriamo. Ci siamo anche noi, eh? <ride> no, no, be no, be no. Sto bene, con Serena, quindi ovviamente, tanto <ride> Sì, sì, sì. Va bene. Quindi dirigici Rocco. Sì, sto creando i gruppi. Bene. Eh. Ok. Oh, dai quali dobbiamo riemergere alle… beh, sono i 14, diciamo ai 40, 35, 40? 40 penso che vada anche bene, no? Ai 40. Andrea? Sì. Bene. Poi un giorno, Rocco, ma impari pure a me a fai gruppo. Non bisogna fare queste battute con persone straniere, i quali sanno benissimo che non si dice mi impari, però te lo sentono dire e dice ma allora mi hanno insegnato sbagliato e invece no, non Victor si dice Victor. mi impari. In francese si dice, ma in italiano no, è un errore gravissimo. Scusami Dario, so, Victor, prego. in che gruppo vorresti partecipare? Come? Sto chiedendo a, a Victory, no, fate voi, no, Rocco, fate voi anche sulla base delle vostre competenze, dei gruppi, orientatemi, orientatemi, orientatemi, orientatemi a me di dove andare. Ecco. Sì, no, sto chiedendo a vittori che non ha espresso un giudizio, in che gruppo vorrebbe partecipare? Io, scuola. Va bene. Va bene, a questo punto apro le stanze. Quindi dove mi hai messo? A scuola. Ah, ecco. Volevi imparare a parlare meglio? <ride> Va bene, sono fregato con le mie mani. Va bene, buon lavoro a tutti. Ok, grazie. Ma... Okay. ok bene. Allora, per il gruppo 1 lavoro, eh, io direi insomma che, eh, come ci raccontava eh, Serena, eh, la Caritas ha già in atto una serie di progetti per far fronte alle questioni, insomma... Che hanno come riferimento il lavoro quindi parlava di accesso abitativo redazione di curriculum orientamento per tirocini lavoro fino anche a redazione bilanci familiari per una migliore gestione quindi sono, sono già diverse iniziative in atto e io ci aggiungerei la cosa che eh, ci raccontava e ci indicava in particolare Sergio e cioè affiancare questi progetti che comunque sono, hanno dei vincoli perché vengono da dei finanziamenti a bando e quindi tutti questi finanziamenti di solito hanno dei target specifici e poi naturalmente durano uno o due anni, massimo tre anni e quindi ci si ritrova sempre con il problema di come dare continuità a tutte queste iniziative e Sergio lanciava un'idea che era quella di eh, mettere in piedi un qualcosa che eh, fosse eh, non legato a questi progetti con finanziamenti a bando e in qualche maniera fosse capace di eh, raccogliere fondi attraverso delle donazioni, aggiungo anche attraverso crowdfunding, insomma sistemi nuovi di raccolta di di finanziamenti per mettere in piedi delle borse di studio eh, per eh, migranti che vogliono cambiare lavoro e quindi uscire dal ghetto dell'agricoltura e dello sfruttamento dell'agricoltura e imparare appunto delle, delle professioni, dei mestieri che gli consentano di eh, aprirsi nuovi spazi lavorativi e anche nuovi spazi di vita. Quindi una progettazione di eh, borse di studio, borse di lavoro. E quindi mi... Andrea hai spiegato molto meglio di me, meno male che tutto è registrato. No, L'importante è ascoltare bene, <ride> imparare anche qualcosa perché poi va bene, io finisco qui perché sennò no, insomma il tempo ci mangia, noi mangiamo il tempo. Bene. E per il prossimo gruppo, quello sull'associazionismo, chi prende la parola? Sì, allora sull'associazionismo ci siamo confrontati con Barbara, eh, Faras, Bacinca e Margaret. Tutti hanno voglia di, di impegnarsi sul territorio e costituire... Un'associazione. Margaret vorrebbe, che ha già avuto un'esperienza di associazionismo in passato, come era, faceva parte dell'associazione di mediatori, che poi non è data a buon fine per, perché sono venute meno le persone, e eh, i soci, eh, per motivi di lavoro più che altro. E vorrebbe fare un'associazione legata più agli aspetti culturali e di tradizioni africane. Mentre eh, eh, sia Faraz che Barbara e eh, Bacinca hanno espresso la necessità di fa creare dei gruppi anche informali o che poi diventeranno associazioni di autoaiuto tra migranti sul territorio che hanno come obiettivo, quello, come obiettivo principale quello di fare informazione e supporto per l'accesso ai vari servizi del territorio, che può essere la scuola, al comune, e se hanno l'obiettivo di lavorare specialmente sulla valorizzazione delle competenze dei migranti. Mm, più o meno no, ho detto tutto non so se Barbara o qualcuno Faraz Bajinca vuole intervenire per completare mm, no bene allora mi sembra una buona sintesi sì. ottimo, ottimo. Bene, allora l'ultimo gruppo da presentare è Scuola. Eh, c'era Vittori, c'era Sara, eh, Ivana, Marco e chi vi parla. E tre punti principalmente. Il primo, la scuola non spinge verso uno scambio di conoscenza reciproca. E quindi nel, fra, fra gli, gli alunni, pur in presenza di eh, una quantità significativa di ragazze e ragazzi immigrati, che così a occhio, insomma, in alcune realtà arriva quasi alla metà dei, dei giovani eh, presenti in scuola. Quindi, questo non aiuta, questo eh, anzi eh, mantiene. In sostanza separazione, ghettizzazione, anche autoseparazione, perché poi dall'altra parte si vede spesso un comportamento delle famiglie che andrebbe approfondito, eh, che sembrano favorire o quantomeno non contrastare come dovrebbero una certa evasione scolastica. I casi che sono stati citati riguardano già le scuole secondarie e in questo eh, mancato accesso alle, eh, a scuola eh, influisce, non sembra influire il genere, cioè non, non, una, non sembra, almeno dall'esperienza di chi lo ha raccontato, una particolare prevalenza di, di ragazze assenti, non sembra che il fenomeno sia soprattutto lì. Quindi ci sono altri motivi che andrebbero esplorati e c'è anche poi i CPA che non che non, non hanno una sufficiente capacità di assorbimento e quindi queste persone direttamente vengono perse al, al, percorso, eh, al percorso educativo, al percorso scolastico. Prima, è il primo, quindi abbiamo, eh, due, questi sono i, i due punti sostanzialmente, uno è quello della scuola che non integra, dall'altra parte le famiglie anche, quindi il risultato di questo è una certa separazione eh, per gruppi per gruppi etnici, diciamo. E poi eh, un altro punto che è sollevato su cui andrebbe eh, fatto un lavoro sistematico è una non preparazione di buona parte del corpo insegnante a trattare la complessità di gruppi in cui ci sono bambini, ragazze, ragazzi di, di altre, di provenienza diversa, insomma. Eh, Vittori ci raccontava eh, problemi di integrazione nell'ambito scolastico della sua bambina, o quantomeno problemi legati a una certa, diciamo, come dire, effervescenza della eh, bambina, quindi le solite cose tra bambini, mi ha picchiato, ha picchiato lui, guarda, è tornato a casa con i lividi, lamentele di genitori con la maestra e l'insegnante ha dato come unica soluzione la bambina, deve stare per conto suo, non deve giocare con gli altri, e questo certo che se diventasse il metodo eh, sarebbe davvero preoccupante e foriero, insomma, di un bel po' di guai. Quindi formazione sistematica alla multi non, eh, a provenienze cultu eh, culturali e percorsi diversi delle, dei bambini e dei giovani con cui gli insegnanti hanno a che fare. Questo sembra essere un problema molto serio nella formazione di una nuova il eh, nuovo gruppo non so come chiamarle insomma, il corpo docente ecco, nei, ai, ai diversi livelli in cui particolarmente in un territorio come l'agropontino eh, un problema del genere diventa cruciale per la, per la formazione della società di domani mi pare che questo in sostanza fossero i, i punti che abbiamo sollevato non si è trovato un modo mh, cioè come legare, come un, la cooperazione possa intervenire o possa facilitare o possa integrare ecco, questo tipo di, di criticità che abbiamo segnalato. Mi pare sia tutto. Se non ho detto qualcosa, prego i partecipanti al mio gruppo di integrarlo. Grazie. A questo punto siamo arrivati alla... Eh, cioè, direi che queste possono essere considerate un po' le, le conclusioni del percorso che abbiamo fatto fino ad ora. Ovviamente i temi che sono stati sollevati, sollevati eh, hanno origine, questo ho dimenticato di dirlo, soprattutto quello della mancata integrazione, dell'incapacità in, in, della scuola di favorire eh, lo scambio e la conoscenza reciproca. Abbiamo fatto risalire proprio a una delle slide viste nel, nel primo incontro. E quindi queste riflessioni in realtà sono legate a poi quello che nel, nel percorso si è detto e si è approfondito. Ecco, a questo punto io eh, credo che non, non ci resti altro, eh, cercando di recuperare il tempo, che eh, dare la... Parola a Marco Guadagnino, non so se qualcuno, qualcuno vuole dire qualcosa su quello che si, è, che si è detto qui, che magari avete ascoltato da un gruppo di cui non facevate parte. E, ok, allora eh, se non c'è altro, io. No, a me scusa, ecco, prego, prego. mi interessava. Nel gruppo lavoro quell'idea che poi vorrei capire meglio della possibilità, non ho capito bene come, anche perché ho una connessione un po' ballerina stasera mm. sul um, discorso delle borse di studio. Mm. Perché um, allora io conosco parecchi ragazzi che anche afferendo a queste scuole di, di formazione, con finanziamenti della Regione Lazio, con un il bilancio delle competenze fatto bene eccetera secondo me sarebbero una grossa risorsa per tutti e quindi questa cosa insomma, visto che qualcuno forse mi conosce e sergio se ci sono delle novità degli sviluppi mi piacerebbe essere informata La, la, la proposta è, è, è come se tu fossi dentro di me e come tante persone come voi che mi avete passato tutte le vostre problematiche che riscontrate anno per anno e mese per mese. Noi, eh, noi volontari siamo impossibilitati a trovare la soluzione e, e forse eh, pensare a una borsa di studio... È il minimo eh, progetto che mi può venire per giustificare la mia coscienza, perché eh, anch'io eh, sono cresciuto con una borsa di studio da ragazzo e, e, e quindi è, è uno stimolo che ho avuto e quindi mi sembra giusto riproporre a un territorio molto difficile come il nostro, ma è, è anche difficile proporre una borsa di studio perché è molto articolato per seguire, eh, non è soltanto trovare i soldi. È, è, è, è, voi del Cespi eh, lo saprete molto meglio di me che eh, diciamo dalla teoria alla pratica non è semplice, eh, però è un modo come un altro per affrontare effettivamente, come ho spiegato anche prima ad Andrea e a Mattia, eh, per coinvolgere u, u, una realtà che sta distante da noi e quindi con la borsa di studio lì si riesce a coinvolgere e, e questo è il mio un'altra eh, ricerca che sto facendo coinvolgere le persone che no, molto... ma sono sergio guarda io sono sicura che se poi con calma adesso ho fatto anche la vaccinazione <ride> perché sono più tranquilla e andiamo avanti con quei mesi. Ci si incontra, ci sono delle soluzioni. Ho saputo, de, ho avuto delle informazioni. Che conto che io ho dei contatti anche extra latinese, ovviamente. E questa cosa mi ha mi interessato perché so che, comunque, ci sono varie strade per praticarla. Quindi incontriamoci e parliamo assolutamente. Va bene. Spero che il Cespi e get up eh, abbracci anche lei o lui questo pensiero. Benissimo, grazie. Un'idea veramente interessante, anche se poi le strade per, eh, per seguire e mettere in pratica le migliori idee non sono sempre facili, però ci siamo. E a questo punto do la parola a Marco Guadagnina. Prego Marco. Eccomi. Allora, eh, sì, innanzitutto ri riprendo questo, diciamo, questo spunto che nasceva dal, dal, dal, dall'idea di, di Sergio, eh, dicendo che tra, tra le tante cose che sono state discusse eh, nei vari tavoli, nei, nei luoghi in presenza, virtuali, in questi, in questi mesi di, di lavoro. Ecco, questo è un pezzo che mancava, <ride> eh, è un pezzo bello, interessante, e eh, che secondo me dovrà, dovrà trovare in qualche modo no, dignità al... Uh, all'interno di un percorso successivo, quindi anche a me piace molto, convince moltissimo. Peraltro noi stiamo, come Tempi Moderni, abbiamo un attivo, un progetto di crowdfunding proprio eh, su situazioni lavorative di, di, di migranti, magari ne parleremo in un altro momento. Allora, il, um, provo velocissimamente a, a dare qualche spunto Uh, su quello che invece è accaduto nei, nei mesi precedenti nei tavoli di lavoro precedenti su questi tre, um, su questi tre ambiti di lavoro che avete individuato oggi um, alcuni di questi ovviamente si incrociano nel senso che um, parlare di, di scuola Um, nei mesi si è, è, è incrociata con, con l'associazionismo uh, parlare di formazione si è incrociata con il tema del lavoro um, però alcune cose che, che, che avete citato è, è, è bello anche ritrovarle nei, nel, nel corso del debito, no, delle, delle giornate di lavoro precedenti velocissimamente su scuola una delle, una delle primissime cose che è venuta fuori è che ehm, è necessario continuare ad avere eh, aperta una eh, ad avere le antenne aperte eh, anche su una, mh, su un aspetto quantitativo oltre a quel che, che qualitativo della, della presenza di, di, di studenti stranieri, quindi numero, nazionalità, livello di alfabetizzazione e. Mh, e così come in qualche modo, ritornava anche nel, nel, nel ragionamento di oggi, tenere eh, presente ehm, l'importanza di un monitoraggio attento di eventuali casi di abbandono scolastico tra, tra gli studenti di, di origine straniera, di, magari di bassa performance scolastica, e ehm, parallelamente individuare quelle che possono essere delle possibili azioni di contrasto eh, sia alla dispersione che poi eventualmente la, a delle performance scolastiche eh, che non sono ehm, diciamo, eh, elevate. Ehm, Un'altra cosa che è emersa in ambito eh, scuola. Uh, nei, nei, nei tavoli di lavoro è la necessità di mh, valorizzare le eccellenze che emergono tra gli studenti stranieri ehm, incentivando la formazione dei più giovani qui ritorna il tema delle borse di studio perché eh, anche qui mh, mettere in piedi delle, ehm, delle borse di studio dedicate ehm, ai giovani più promettenti magari Sempre in ambito scolastico, in questi mesi si è ragionato molto anche sull'inserimento dei mediatori culturali nelle scuole, una, una nota diciamo, abbastanza dolente, più volte è stata ribadita la, la mancanza e quindi la necessità di, di, di figure che, che abbiano questo, questo profilo. E poi, sempre per ritornare a un'altra cosa che è venuta fuori anche oggi all'interno di, della discussione, è, è, è immaginare dei percorsi di orientamento al lavoro in uscita eh, dal, dal percorso classico scolastico. Um, come vi dicevo, è interessante perché in questi, in, questi, in questi mesi di, di lavoro ci sono stati anche dei momenti di incrocio tra le aree eh, scuola, eh, giovani, associazionismo. Eh, è tornato più volte il tema della, del, del favorire l'aggregazione eh, tra i giovani eh, tramite per esempio sport di squadra, eh, sia quelli, diciamo, come dire, di... Eh, classici eh, il calcio, la pallacanestro, il canottaggio, mh, il canottaggio è riferito a una realtà chiaramente l'agrocontino, sia quelli eh, che, che fossero in, in, in, praticati dalle comunità di migranti residenti e quindi la possibilità di, attraverso lo sport quindi di, di, di creare aggregazione. E, mh, ritorna, così come è ritornato anche nel ragionamento di oggi, Ehm, rilevante l'organizzazione di gemellaggi e, e scambi tra scuole italiane e scuole straniere. Ehm, così come ritorna abbastanza frequentemente nel lavoro svolto ehm, l'idea di incoraggiare il confronto tra eh, confessioni religiose ehm, e quindi eh, magari introducendo eh, ricordo un, un pezzo di una, di una discussione in un tavolo di lavoro in cui si diceva che eh, si, si, si suggeriva di introdurre nei programmi scolastici tradizionali eh, i testi di letteratura, filosofia religioni, eh, e religioni straniere. Ehm, altra cosa che in qualche modo poi si lega alla, un po' all'associazionismo, all'inclusione, ehm, creare dei momenti di incontro eh, all'interno eh, dei, dei luoghi di culto di stranieri, eh, per esempio, ehm, laddove questi possano essere rappresentanti in qualche modo di punti di aggregazione, di condivisione e ehm, di scambio di confronto. Ehm, L'altra cosa, che, cosa che, che veniva fuori è riguarda molto però l'associazionismo in termini di ehm, comunità eh, straniere, ehm, a volte è emerso nei tavoli precedenti, nei, nei momenti di lavoro precedenti, è difficile identificare quelli che sono i rappresentanti delle, delle, delle, delle comunità, ehm, identificarli consentirebbe ehm, un'informazione, una comunicazione più eh, più efficace anche tra le diverse eh, comunità e realtà associative eh, straniere. Eh, io mh, se volete vado avanti, ci sarebbe qualche altra cosa sul lavoro che, che volevo raccontarvi, però guardo anche un attimo, eh, Dario dimmi anche tu i tempi, come siamo messi? Nei tempi siamo messi... Beh, insomma, abbiamo un ritardo un po' difficile da recuperare. Abbiamo Vabbè, guarda, previsto... Dico... Eh, Scusami, dico... abbiamo, previ... abbiamo... abbiamo previsto una chiacchierata di conclusione, ma a me pare che tutto sommato quello che tu stai dicendo, le cose dette nei gruppi, diano questa... gli elementi ce li danno. Poi c'era il video di, di Mattia e... e Rocco per concludere... Ma io direi, Marco, se vuoi aggiungere qualcosa, sì, sì. secondo me è importante. No, no, sì, ma io quello che sto cercando è vedere un po' i tempi, riorganizziamoci i tempi, tutto lì. Il video, il me... video noi possiamo lanciarlo comunque, poi chi, naturalmente ognuno sì, di voi è libero di seguirlo tutto, oppure dopo 3-4 minuti anche staccarsi, però io direi di... Lasciare a mano, Va bene, allora, okay. allora facciamo così. Vai tranquillo perché ancora hai dieci minuti. Per no, vabbè, faccio... era semplicemente volevo soltanto accennare qualcosa sul pezzo lavoro. Prego, prego, non volevo, stavo cercando di gestire sì, sì, sì. un po' l'economia del tempo. Però l'idea di Andrea è buona. Chiudiamo tutto il tempo che vuoi e poi il video a, a sfumare. Ok, Preto. perfetto. Eh, no, la, invece, sul, sull'aspetto che poi è divenuto ovviamente centrale no, in, in, tantissime, in tantissime discussioni sul tema del lavoro, ancora una volta eh, è rientrato fortemente eh, il tema delle, dei mediatori culturali. Quindi ehm, una delle cose che, che, che forse portiamo a casa da questo percorso è la necessità di istituire degli albi comunali i mediatori culturali da impiegare nelle scuole o nei servizi pubblici in generale ehm, legato a questo chiaramente una, una formazione che, che sia riconosciuta certificata per la figura del mediatore culturale e ehm, creare un meccanismo che ehm, colleghi al, alla figura del eh, mediatore culturale un meccanismo che appunto che avvicini a questa figura anche i giovani eh, stranieri eh, chiaramente presenti sul territorio. Ehm, la, ehm, oggi ritornava il tema dell'accesso ai servizi. Ehm, in generale, quello che, viene, che, che, che è venuto fuori è, è che è necessario eh, creare di, degli sportelli di orientamento al lavoro eh, per i cittadini stranieri, è una cosa della quale eh, evidentemente si sente molto la mancanza a quelli che ci sono, ehm, evidentemente o non raggiungono la platea ehm, o ehm, evidentemente sono gestiti male, nel senso che questa cosa torna moltissimo eh, la necessità di, di, di favorire un orientamento. Al, ai percorsi lavorativi. Ehm, e poi invece c'è tutto l'altro pezzo, l'altro versante che, che è legato a, se volete, ai livelli di consapevolezza e comprensione dei diritti e dei doveri all'interno del mondo del lavoro. Ehm, e quindi ehm, tutto il grande tema eh, della tratta internazionale eh, a scopo di sfruttamento lavorativo. Uh, tutto il tema uh, forte emerso uh, sul tenere vivo uh, il, il contrasto, la lotta al caporalato uh, monitorare con attenzione l'efficacia della, della, legge, della legge regionale eh, e in generale della legislazione nazionale eh, per il contrasto al caporalato e tenere vivo un focus sempre sui temi della, della condizione del lavoro delle donne straniere. Eh, di questo qualche cosa, eh, anche come tempi moderni, ovviamente stiamo, stiamo, stiamo elaborando, stiamo scrivendo, secondo me c'è eh, ancora... De, de, ci sono ancora dei passi avanti da fare e, e poi ci sono tutta una serie di cose anche abbastanza eh, concrete, pratiche ehm, che, ci, che, che ci portiamo avanti dopo, questo, dopo, dopo questi mesi di lavoro che riguardano eh, tutto il pacchetto delle forme di prevenzione e di controllo degli incidenti sul lavoro sia in azienda, nelle aziende che per strada eh, e, e poi mh, chiudo dicendo che ehm, c'è un qualcosa che probabilmente ehm, invece è emerso soltanto in parte ehm, e, che, e che è emerso oggi. Ehm, e, e un punto di attenzione deve essere assolutamente dato al valutare e sviluppare eh, le capacità dei, dei cittadini stranieri nel, nel creare eh, se volete valore no eh, e quindi nel creare lavoro ed economia attraverso il fare impresa eh, e quindi eh, Importante monitorare eventuali progetti che, che magari promossi alle istituzioni o promossi anche eh, singolarmente attraverso attività di crowdfunding e che valorizzino le competenze professionali dei, dei cittadini stranieri. Eh, mi fermo per adesso. E... Eccomi, mi sentite? Sì, scusate. Eh, Marco, se, se vuoi aggiungere qualcosa, qualche minuto c'è ancora, eh? non, non devi sentirti. Comunque credo che il quadro che hai indicato completa il lavoro dei gruppi e immagino che di tutto questo si verrà redatta una memoria una, e questi elementi dovranno certamente essere presi. Quindi grazie a questo punto, visto che eh, hai lasciato qualche minuto prima del... Del concesso il microfono. Se c'è qualcuno che vuole fare una considerazione su, su quello che abbiamo ascoltato e sul percorso in generale di oggi, eh, perché siamo in una fase di bilancio no? di autovalutazione. Quindi, ovviamente avete la possibilità di, di intervenire, di dire la vostra è vero che c'è ancora un'altra giornata che ha un taglio molto tecnico e specifico, ma insomma lì non è che si toglie la voce a nessuno, quindi si può anche maturare un pensiero nel corso della settimana. Però insomma se qualcuno vuole subito reagire, ora o mai più stasera. Bene, allora io prendo tiro le file, prendo atto della... Partecip buona partecipazione che abbiamo avuto all'interno dei gruppi. Eh, quando incrocerete i eh, vostri colleghi che oggi non erano presenti, non dite, come si diceva, questa è la carezza del Papa, ma dite non sapete che vi siete persi. E poi quello che si saranno persi lo ascolteranno nella, nella registrazione, nella, nei verbali, nella documentazione che si produce, e a questo punto credo che Mattia e Rocco meritano, almeno che, di lanciare i titoli del loro, del loro video e, e poi che conquisterà spettatori minuto dopo minuto e fotogramma dopo fotogramma. Prego. Va bene. Eh, sì, condivido lo schermo e... Vediamo una cosa in anteprima, eh? quindi anteprima mondiale. Ce l'aveva chiesta Netflix ma abbiamo detto di no perché era già stato dato al GitHub. Allora, eh. allora, arrivederci a tutti, prossimo lunedì sera intanto. Eh. Buona, serata a tutte, buona serata a tutti, grazie. Buona serata. Grazie, buona serata. Ciao, Ciao. Arrivederci. arrivederci.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 volontà della scuola di promuovere questo eh, processo e qui ci riferiamo soprattutto alla presenza di quelli che possono favorire sia il rapporto tra studenti ma anche il rapporto tra famiglia e scuola. Vedete l'audio per favore. Sono dei punti...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 Naturalmente questo è dato soprattutto dall'assenza dall di fondi a disposizione della scuola che appunto non gli permettono di eh, realizzare tali progetti. Nonostante ciò la scuola rappresenta il luogo fondamentale per promuovere eh, l'inclusione. Eh, il rapporto quotidiano tra studenti, oltre a cementare e eh, rafforzare il rapporto tra eh, gli studenti convenzionali migratori e gli studenti italiani, e di fatto alimenta il mutuo aiuto tra di essi. Ciao, sono Beck. io sono Vincenzo e ci conosciamo da cinque anni e ci diamo una mano a vicenda. Io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 La presenza a scuola dei ragazzi con un background migratorio è ormai diventata una consuetudine per noi professionisti scolastici. Sarebbe auspicabile che ogni ragazzo uh, migrante avesse uh, a suo ausilio un uh, tutor personale, che sia esso adulto e alla pari, per mettere in atto soprattutto quelle attività uh, curricolari uh, um, su strategie educative peer-to-peer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 Una domanda questo video è disponibile su youtube sì ah, ottima idea o cioè ottima risposta ottima informazione <ride> quindi fatelo sapere eh, a tutti i partecipanti magari con una mail perché può essere utile condividerlo magari non così quindi senza i salti in maniera più fluida si possono organizzare dei gruppetti possono farlo conoscere gli altri ottimo grazie buonasera a tutti grazie Grazie a tutte e a tutti. Ciao, grazie, buonasera. Sì, ciao a tutti. Ciao. ciao. Buona ciao. Mattia. Ciao a tutti. Mattia, c'è ancora? Sì, ecco, sono qua. È, è meglio vedere su YouTube che con sì, Zoom, sì, sì. Piuttosto, piuttosto che con Zoom assalti. Piuttosto. No. Ciao. Ciao. Sì, eh? Dario, eh, l'idea era quella di sponsorizzarlo, ma troppo... No, ma scherzo, era una battuta per quello che ci siamo detti. No, <ride> è, va, è, Zoom è così, però benissimo, disponibilità su... Ottimo. Grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao Dario.